Questa pandemia sta modificando in maniera sostanziale il nostro modo di pensare e il nostro modo di vivere, ci ha messo di fronte a una serie di limitazioni delle nostre libertà individuali e sta in qualche modo rimodellando il nostro modo di pensare. Sono convinto che ne usciremo come persone diverse ma anche come una società diversa. Ci siamo resi conto della grande difficoltà di vivere all'interno di una società globale in cui un battito di farfalle in Cina può causare veramente un uragano nel resto del pianeta di conseguenza sono anche convinto che ciò che ne uscirà dopo la fine di questa pandemia sarà un mondo probabilmente più piccolo, in cui ci sarà una riscoperta delle comunità locali, perché ci siamo resi conto che non possiamo più dipendere da un mondo da noi troppo lontano, ma anche perché ci siamo resi conto che il vero valore sono i rapporti sociali che eh, governano la nostra società all'interno dei microspazi, della comunità più piccola. Per questo motivo sono anche convinto che ci saranno dei radicali cambiamenti. Probabilmente ci sarà la fine del primato dell'economia. Per la prima volta nella nostra storia ci siamo ritrovati a mettere la salute davanti al profitto economico. In qualche modo ho la speranza che tutto questo possa continuare a esistere. Quindi si continuerà a pensare che il benessere non sarà più benessere solamente economico, ma questo sarà una parte del tutto, ma che il vero benessere deriva dallo stare bene come persone, quindi fisicamente e anche psicologicamente. Credo quindi che ci saranno i grandi cambiamenti, eh, ci sarà probabilmente la fine della mentalità dell'usa e getta perché ci, siamo, ci stiamo rendendo conto dei nostri limiti, ma soprattutto dei limiti delle risorse che stiamo utilizzando, perché abbiamo scoperto all'improvviso che siamo mortali e non siamo destinati a restare qui per sempre, ma soprattutto ho una grande convinzione che... Questa pandemia sancirà la fine di un, un approccio mentale che purtroppo si è consolidato troppo nella nostra società, che è quello della, della politica intesa come marketing. Eh, noi abbiamo assistito in questi anni a eh, una serie di personaggi che si sono fatti strada nell'ambiente politico semplicemente utilizzando le tecniche della comunicazione a discapito dei contenuti. Abbiamo finito ad avere dei personaggi che, messi in ruoli chiave solamente in funzione della propria appartenenza politica, appartenenza a un gruppo culturale o a una determinata associazione o un eh, gruppo etnico eccetera. Tutto questo sono convinto che finirà e che arriverà invece il momento in cui al centro verranno messe le competenze, cioè a capo di determinati ambiti dovranno essere messe persone che realmente sanno fare il, no il loro mestiere altrimenti ci ritroveremo a fronteggiare di nuovo delle emergenze a mani nude senza la, senza la capacità di gestire tutto questo. Riassumendo sono convinto che alla fine ci sarà una maggiore consapevolezza delle persone del proprio ruolo sul pianeta quindi un maggiore attenzione a quello che è l'ambiente circostante perché veramente stare fuori e non confinati all'interno delle mura domestiche che è quello che realmente conta, quindi quello che realmente conta è il nostro stare all'interno dell'ambiente ed è proprio dell'ambiente di cui ci dobbiamo prendere cura.